Ecco qui che sono arrivati i ravioli, mamma mia che buoni questi ravioli cinesi, si chiama tonno, le mille mille bolle blu, guardate qua che buono il mazza dentro il caffè. comunque ha costato tipo 8 euro tutta questa verdura ed ecco qui la nostra zuppetta che è prontissima, voilà, contenta la nostra, Kumiko. come ci va i due elefanti? Ah. Oggi andiamo a mangiare i ravioli Questo è il negozio, è molto famoso, è un negozio che fa solo ravioli Quindi andiamoli a assaggiare Vedete perché in giappone si legge da destra a sinistra Step 1 mettete la salsa di miso Su, su, su reru. Su sarebbe tipo l'aceto, mettete un po' di su Mettiamo un po' di salsa di soia, basta poco Un po' di questo piccante Siamo riusciti, ecco qui Questa è la salsa per i nostri raviolini, Ok, c'è Kumiko che non ha capito perché Mangiamo i sushi dedicati alle persone Comunque stiamo vedendo il video <ride> Voi l'avete visto il video che siamo andati a mangiare sushi Se non ve lo siete visti andatevelo a vedere Vi lascio la scheda qui Ecco qui che sono arrivati i ravioli Questa è invece è la salsa tare per i sui gyoza I sui gyoza sarebbero sui jiaozu in cinese E questi qua praticamente si vanno intinti in questa Mentre questi vanno in intinta da questa Questo è gyoza se monta Yes. Ci abbiamo i ravioli fritti I ravioli col neghi Guardate quanto neghi che c'è qua sopra Poi ci abbiamo i ravioli quelli praticamente in brodo Però senza brodo Non fatti alla piastra diciamo E questi che sono quelli normali Forse questi sono quelli o con l'aglio o con il shiso Vabbè mangiamoli Itadakimasu Comunque vi lascio il link in descrizione Come vi ho detto questo è un ghiosa Semmon Ten Quindi vuol dire che è un ristorante specializzato in chiosa. Quando c'è scritto Semmon vuol dire che è la specializzazione Per esempio le Semmon Gakko sono le scuole cioè di professionali diciamo assaggiano di questi Wow, Mamma mia che buoni questi ravioli cinesi. Assaggiamo uno di questi. Questi qua si mangiano così senza salsa. Sono quelli fritti. Al gusto di curry, tra l'altro. Assaggiamo l'ultimo. Wow, guardate quanta neghi. Assaggiamo anche questo. Noi continuiamo a mangiare. Ci vediamo dopo. Ciao! Allora che ci vanno schifata? Dove non schifo che due scuretto? Ma lì? Ah già, sai cosa sapete? io ho chiesto qual era il suo preferito. Questo era il preferito di Kumiko Mentre il mio preferito coretta mio preferito, sì, mi piace Mi, ce... mi piace Raviolo, Raviolo. <ride> Bene, un haka ippai? Un haka vuol dire sono piena, sono piena Sono piene, piena Che figa le jido hanbaiki Jido hanbaiki Distributori, distributori di bevande Distributori? Sì. Oh, wow, ah. Sapete che quei Miteruzo ci sono in tutto il Giappone Sono la versione un po' normale L'ho detto anche nel video delle curiosità Non i Miteruzo No, curiosità non do Avevo <ride> fatto così per dire a voi che qua c'è la scheda E lei che guarda i miei. E praticamente ci sono in bari pastelli del Giappone Però sono un po' diversi in alcuni posti Nel disegno è un po' diverso Però più o meno il significato è quello Adesso dopo che abbiamo fatto questo pranzo di ravioli cinesi Oshikata? Mm. Buono? Buono ma sono happy, eh? No! Non ho <ride> Gli ho chiesto, è, è stato buono? Buono, ok La prossima volta che passiamo qua sono sicuro che la casa sarà già bella rifinita Quale casa in, in due ore le fanno? Non capisco il Giappone Vabbè, e adesso stiamo andando a Macaronic Dovrebbe essere un negozio che c'è qua Che sembra è tutta, questa casa tutta nera Però in realtà questa casa tutta nera altro non è che un negozio Di vestiti e anche un bar che si chiama Macaronic Hello, Oh, poi! Oh, Ciao なまなまなん名前な、 Ok, ecco, questa Oki San è il proprietario di questo negozio che si chiama Macaroni che... <ride> Ok, guardate, è un negozio bellissimo È super pulito, guardate, sembra di essere una kiki hikikomori house Ma non è una kiki house No, vabbè, che veramente stanno preparando una pubblicità molto importante Di cui non posso parlare molto fica Con anche delle gente molto importante Quindi adesso sono tutti al lavoro a fare sta cosa Infatti questo negozio è chiuso Però se venite qua potete bere il caffè e parlare con loro E fare la spesa, anche comprare qualche vestito e conoscere anche Toro, soprattutto. Ecco, vabbè, io adesso mi scelgo dei vestiti per il prossimo music video. Tra l'altro, anche il music video di Neverland ho preso i vestiti da qua. Vabbè, andiamo a vedere. Ok, abbiamo fatto la spesa, abbiamo comprato un po' di vestiti che ci ha consigliato Aoki-san E salutiamo Toro, e ce ne andiamo via. Bye, bye. Manca Oki San italiano, siete noi. Vediamo se sa un po' di italiano. Buono, Teddy. Italia cosa Italia Buono, ok Mi, Milano dico, dico, dico. è un Italia Milano conto mm. Lui è stato a Milano a fare uno shooting per qualcosa che non si ricorda Però ci credo Lui ha fatto un sacco di rove Questa è l'unica cosa che un sacco di giapponesi sanno Sapete che alle gallerie ci sono due negozi di Prada uno accanto all'altro Allora lo sapeva Questi qua sono i personaggi delle farmacie Ma per qualche strano motivo ci sono qua davanti a un appartamento ma senza motivo Andiamo a vedere un po' questo Terra Oh brava Ricordatevi sempre che non dovete mai mettere il piede qui in mezzo Dovete sempre camminare da un lato all'altro Stanno facendo le pulizie ma guardate qua questo bel tempietto il Kumiko corre a una velocità Mi ricorda qualche gioco di Project Zero Qui siamo in un tempio buddista Si dice terra in giapponese Che è diverso da un santuario shintoista Che invece si dice Jinja Qua tra l'altro ci ho fatto il video sui numeri sfortunati Là dentro c'è il cimitero dove non si possono fare le riprese Però qui ci hanno detto che è ok Guardate, che qualche fiore di ciliegio ci sta ancora cadendo, eh. Gli ultimi ciliegi. Adesso Kumiko proverà a fare le bolle di sapone. Wow! Se vuoi, fai dettaglio. Tutto a nocindreschio, piccoli sta. Le mille mille bolle blu. Spostiamo un po' i capelli alla nostra Kumiko. se vai a temirone ormai mi ha detto che le bolle di sapone se ne vedono poche in Giappone in effetti è vero si dicono ma. quindi adesso avete imparato una parola nuova ve la scrivo qua ma. Bene almeno dai con questo video imparerete a dire le bolle di sapone in giapponese bolle di sapone bolle di sapone bene Faccio la spesa con Oggi vi facciamo vedere come si possono comprare anche della frutta e verdura Che costa veramente poco in questo posto Perché guardate c'è la letas a 50 yen Guardate quanta gente che c'è Allora prendiamo due lattughe a 50 yen Guardate qua costa tutto pochissimo L'anguria un po' piccolina però costa veramente poco 3 euro Non è male questo Le uova tutte queste uova un euro e qualcosa Prendiamo un avocado Se qua si fanno nella nave C'è una fila pazzesca ma vi credo perché qui la verdura la frutta costa pochissimo mi ha detto che di sabato costa veramente poco di asparagi di solito in Giappone costano pochissimo ma queste costano solo 60 yen questa costa solo 10 yen 10 yen ne prendo due perché solo 10 yen costa pochissimo anche gli spinaci che in giapponese dicevo Renzo costano pochissimo siccome questo è un video che mi avete richiesto mi avete chiesto specie per i vegetariani e i vegani che magari vogliono comprare la frutta e verdura e avete pensato che in Giappone costa pochissimo costa sempre tantissimo si sì, costa tantissimo però se andate in certi posti tipo questi che costa qua molto meno perché Magari non è perfetta come quella che vi vendono nei supermercati Ma comunque ha le stesse proprietà Prendiamo ancora un po' di lettuce Prendiamo i funghi shiitake Costano solo 60 yen, vi rendete conto? Prendiamo un po' di zucca Se la prendete intera sono tipo 3 euro Invece singola sono 80 centesimi Questa è la nagaimo Non so come si dice in italiano Prendiamo un broccolo Eccolo qui Queste sono le repop Ok queste sono delle patate che ci consiglia Kumiko Mi ha detto che costano poco quindi le abbiamo comprate Comunque i giapponesi qua gentilissimi Shinsetsu mi, mi hanno fatto vedere anche dove era il gali che mi serviva E la, la signora vicino mi ha detto Guarda oh, lo fai trovare qua Ah oh, vabbè qua c'è la nostra Kumiko che si sta pagando Ovviamente col mio portafoglio tranquilli Non è che l'ho fatto pagare a lei E qua c'è una fila pazzesca guardate che cosa Arriva fuori la nostra Kumiko Tutta questa verdura c'è scritto tutto qua Quindi adesso ve lo faccio vedere nel dettaglio Comunque è costato tipo 8 euro tutta questa verdura Quindi in Giappone la verdura e anche la frutta, anche se abbiamo preso verdura costa Ma se sapete dove andare potete anche pagare poco Vi ricordate i due personaggi che abbiamo visto prima? Sono davanti alle farmacie e infatti qua siamo davanti a una farmacia Due elefanti, ditemi te Due elefanti Si dondolavano Sopra un filo di una ragnatela Mm. Mm. Voi la conoscete questa canzone? Scrivetemela nei commenti E questa è un'altra farmacia Altra farmacia Altro elefanti Due elefanti? Uh, due elefanti Brava E continua qui La nostra giornata con Kumiko Si va a Coffee Con Da questo mio amico Che vedete? Ci fa i cappuccini dentro i gelati <ride> E ci smette anche la canzone di Tornado Se non vi siete visti il video traila. la Tre la Tre Waking up as the sun goes down Meeting up with some boys In time we're on our way preparando il nostro maccia. Comunque in realtà questo ci sono andato anche con Marco Togna a farlo, quindi magari me ne metto un pezzo da quel video là. Guardate qua che buono il maccia dentro il caffè. Wow, eccolo qua. Quando l'ha mangiato Aki, chi dire, sta fatto un cesso. Oh, no. Ecco qua il caffè. Prisì? <ride> come com'è contenta la nostra Kumiko. Prisì? Oh. Vedete quanti ce ne sono, adesso che ci siamo gustati il cappuccino e questo macchia ci possiamo mangiare il cono al gelato, no? Cono, cono al gelato. Cono al gelato. Cono al gelato, cosa cavolo vuol dire? Ma cosa ti insegno? E quindi ci siamo messi a fare la nave Con tutte le verdure che abbiamo comprato Ci sono i broccoli, i funghi, i shiitake, la zucca Guardate che bontà Poi aggiungiamo un po' di dashi Questa è un po' costosa ma diventerà una buona zuppetta Se ce la aggiungiamo Ecco qui che l'abbiamo messa Mettiamo tutto nel microonde E chiudiamo così Siamo 5 minuti 5 minuti sia Ecco qua che tagliamo anche le cipolle Ecco qui anche un po' d'aglio Ecco qui che abbiamo l'aglio le... e la cipolla che si rosolano E poi qui intanto abbiamo l'insalata Vedete siccome la, con la nostra chopstick non possiamo sasaru, Quindi non possiamo impilzare questa caboccia Quindi caboccia sarebbe la zucca Allora dobbiamo fare riscaldare ancora di più Ed ecco qui la nostra zuppetta che è prontissima Voilà Ha un profumino niente male Fatemi sapere se la vorrete assaggiare Guardate I funghi I broccoli La zucca che profumino Vabbè spero che questo video vi sia piaciuto e spero di aver risposto alla domanda Se esiste o meno la verdura che costa poco in Giappone E noi ci vediamo domani alle 2 Con un altro video Ciao <musica> Buon appetito Ciao